Beh, il fatto che la storia ormai sia diventata pop come qualcuno dice e che la si trovi dappertutto a noi storici come dire per noi non è certo una sorpresa, eh, nel senso che la storia è la cosa più divertente del mondo. Oddio, una o due cose ancora più divertenti mi possono venire in mente nel privato, però comunque in generale è una delle cose più divertenti del mondo e noi l'abbiamo sempre saputo. Quindi di per sé non c'è da stupirsi. Poi noi ci illudiamo anche che è un popolo che, che conosce la storia e ci ragiona su, capisca anche qualcosa di più del mondo, abbia anche magari un po' più di spirito critico. Poi arrivano momenti in cui ti dici, non è che sia proprio di moda lo spirito critico, ma pazienza. Noi continuiamo a fare il nostro mestiere. Io devo dire che da storico sono rimasto un po' sorpreso dal, dalla sensazione di enorme stupore con cui il pubblico e la politica hanno accolto quello che sta succedendo ai nostri tempi e che è esattamente quello che è sempre successo. Ecco, forse noi vivevamo in una bolla in cui ci eravamo illusi che la storia fosse davvero finita e che gli esseri umani fossero cambiati, che gli stati fossero cambiati. Ecco, per lo storico, ecco, francamente è difficile capire lo stupore. Quello che sta succedendo è quello che gli esseri umani hanno sempre fatto. Il periodo è il medioevo, io studio quello e sono anche pagato per insegnarlo, è quello, quello che mi interessa sui personaggi non ho preferenze non faccio classifiche, però diciamo un piccolo debole per Napoleone, lo confesso